Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba Benvenuti in questo nuovo esperimento O come... Cazzo, ho messo in mezzo non faccio video, non sono capace Benvenuti in questo nuovo esperimento Come piace chiamarli a me? Trabocchini Quindi benvenuti in questo nuovo trabocchino Trabocchino di oggi Avremo bisogno di Un'anguria Io ho preso un'anguria Baby Metti like se anche a te piacciono le angurie Un coltello Anguria Un cucchiaio Anguria Anguria Della Coca Cola e delle... Metti like se anche a te piacciono le angurie Che è che sarei mangiato queste? Bene, siamo pronti? Metti like se anche a te piacciono le angurie Stop, stop ah. Metti like se anche a te piacciono le angurie oh. Oh. Metti like se anche a te piacciono le angurie Perfetto per questo trabocchino ho bisogno di una mano Quella di mia sorella Cosa facciamo in questo trabocchino? Eh si è dimenticato settimana scorsa. <ride> Testeremo la Coca-Cola e le Mentos Tutti sappiamo che effetto ha la Coca-Cola con le Mentos La Mentos con la Coca-Cola Ovvero Esplode, alza la voce perché Esplode Quindi apriremo la nostra anguria baby Metti like se anche a te piacciono le angurie. La nostra baby anguria Praticamente l'apriremo, la svuoteremo L'apriremo, l'apriremo, l'apriremo Ovviamente nessun cibo andrà sprecato perché lo mangerò io personalmente Svuoteremo, una volta svuotata l'apriremo Una volta svuotata la svuoteremo Infileremo la coca cola Infileremo L'apriremo <ride> Ci verseremo dentro, all'interno Verseremo all'interno Verseremo all'interno All'interno Verseremo la Coca-Cola e dopo subito di che Metteremo le mentos Una volta messe le mentos Copriremo, l'apriremo e vedremo cosa accadrà alla nostra baby anguria Mi sono dimenticato una cosa, l'apriremo La ciotola Per mettere l'interno dell'anguria oh! Non avevo una ciotola, ho preso una pentola. Ok, iniziamo con l'apertura. L'apriremo della nostra anguria. Tu come dici? L'apriamo in quadrato o in rotondo? Marti, vai a prendere il tuo telefono. Veloce, veloce, veloce, veloce. Dai, cagli. Occhio alla fotocamera, testa di cazzo. Come è storta? Oh, ma, ma ci vedi! Ma storta in che senso? storta Eh, da qua non si vede. C'è cioè, il tavolo storto. Ah, c'è il tavolo storto. Non la fotocamera. Così è dritta? Scusa, è... Così è dritta? Sì, se il tavolo si vede storto è perché è storta la fotocamera No, magari è il tavolo che è storto Vabbè. Mi sa che ho fatto un errore sì, okay. Non sono molto pratico di ventramento d'angurie Mi raccomando ragazzi non fatelo a casa Io lo sto facendo su qualcosa E like se anche a te piacciono le angurie C'è l'apertura, eh L'apriremo Non si apre è testone incollato dentro L'ho tagliato L'apriremo Sì ma il centro è attaccato ancora Ma allora, la stai tagliando tutto attorno la rovini tutta L'abbiamo aperta Questo video io, io mangio Prepariamoci Fammi togliere la felpa Mi raccomando link delle felpe reflective E anche delle maglie in descrizione Stiamo per sventrarla Che schifo di rumore Ovviamente tutta questa anguria verrà mangiata Da chi secondo voi? Oddio qua schizzo tutto Mi sono fatto dare il cambio perché io sono stanco Questi muscoli non si allenano da soli Quindi un po' devono riposare <ride> Questo penso sia il trabocchino più bello che io abbia mai provato Il mio intento è far esplodere l'anguria Allarmando i vicini Siccome siamo qua da poco vorrei farmi riconoscere Letti like <ride> se anche a te piacciono le angurie Direi che Martina è molto più brava di me a sventrare diciamo le angurie lei probabilmente non me l'ha mai detto, ma questo è il suo sport preferito. <ride> certo. Ma c'è tutti i giorni. Nel frattempo vado a prendere un piatto per dimostrarvi che questa anguria non verrà buttata, verrà mangiata. <ride> verrà mangiata. Eccolo! Eccolo! Eccolo! 3, 2, 1, travaso! <ride> No, direi che non basta, un piatto. Va mangiata. <ride> allora mangio io, mi sa tocco. Stoppa. Ok, siamo pronti. Allora, qua abbiamo le nostre mentos. Siamo carichi, eh? La Coca-Cola. Già schiumeggia la nostra anguria Adesso se avessimo preso l'anguria gigante Quante bottiglie servivano Ok ci siamo Abbiamo tutto un intero pacco di mentos Pronti per questo esperimento trabocchino Metti like se anche a te piacciono le angurie. Ci siamo 3, 2, 1 Metti like se anche a te piacciono le angurie. Beh? Beh? Non è successo nulla, ma che trabocchino è questo? Proviamo a metterle ancora un po' Non è che era prima mentos e poi coca cola? Ma finisci, la metti dentro Eh, mi sa di sì eh. No, scusa Muoriti Non è successo un cazzo Che trabocchino è mai questo, Scusa <tose> Non ci posso credere. Ecco, ho avuto effetto ritardato, ragazzi. <ride> Metti like se anche a te piacciono le anguri.